Capitano, dove siamo diretti? Ancora, Juanita, me l'hai chiesto mille volte, facciamo il giro del mondo. Felice. Ok, allora, la rotta è questa. Passiamo attraverso l'Atlantico okay. e dovremmo raggiungere il Sud America, poi passiamo sotto il Sud America, attraverso la Patagonia, poi attraverso il Pacifico dovremmo in teoria arrivare in Asia. Dall'Asia poi scendiamo, passiamo sotto all'Africa, e torniamo a casa, così finalmente riusciamo a far capire a quei terrapiattisti che la terra è rotonda, no? Giusto, ma invece con i tempi come siamo messi? Oh, Anita, non dovremmo metterci tanto, perché c'è da fare? No, no, era per sapere che poi vorrei essere a casa per le feste, Natale... Ma Natale. sì, tranquilla, intanto facciamo la rotta più breve e vedrai che arrivi a casa per le feste. Molto bene. Capitano! Siamo pronti a saltare! Ok, allora siamo pronti a partire. Eh, Juanita, la fai te la certo, rotta, tanto certo. così capace. Questa è la mappa. Allora capitano, qui abbiamo la nostra mappa. Noi partiamo da qua, dalla Spagna. Abbiamo detto che vogliamo arrivare in Sud America. Direi la punta del Brasile può andare bene? Sì, sì, dai, facciamo la prima tappa lì. Allora, mi passi una penna, capitano. Ecco, dai. Abbiamo detto che noi siamo qui. Vogliamo arrivare più o meno qui. Sì. Allora, questa sarà la nostra rotta. Che dice? Ma no, Anita, non va bene, non riga dritta. Nel 1775... Eulero ha dimostrato che nessuna carta geografica può rappresentare fedelmente la Terra conservando contemporaneamente distanze, angoli e aree. Ma cosa significa? Per capirlo ci servono solamente un'arancia, un coltello e delle mani. Immaginiamo che questa arancia sia la Terra e la sua buccia la superficie terrestre. Se cerchiamo di appiattire la buccia su un piano, Scopriamo che non è possibile farlo senza romperla. Walzimiller, nel 1507, ha riprodotto la superficie terrestre proprio in questo modo, immaginando di tagliarla a spicchi regolari in modo da poterla disporre su un piano senza l'utilizzo di distorsioni. La mappa che hanno i nostri viaggiatori però non ha tagli, quindi necessariamente deve aver subito una o più deformazioni. Siccome una mappa come quella di Walzimuller sarebbe pressoché inutile ai navigatori, Juanita sta utilizzando una mappa diversa, ideata da Mercatore nel 1569. Il geografo Fiammingo rinunciò ai tagli, introducendo una deformazione della superficie terrestre che mantenesse però costanti gli angoli in modo da rendere più agile la navigazione. Juanita, per arrivare il più in fretta possibile, Vorrebbe percorrere una geodetica, ovvero il percorso più breve tra due punti. Quello che però lei crede sia il percorso più breve, la traiettoria rettilinea, lo sarebbe solo se ci spostassimo su un piano. Ma la nave si sposta su una superficie sferica, dove la distanza tra due punti è minimizzata percorrendo un arco di cerchio massimo. Prendiamo una sfera, un elastico e delle mani. I cerchi massimi sono quelli per cui l'elastico rimane in equilibrio. Quello che dunque Juanita deve tracciare sulla mappa per percorrere la rotta più breve non sarà un segmento rettilineo, chiamata rotta lossodromica, ma sarà la curva corrispondente all'arco di cerchio massimo passante per il punto di partenza e per il punto di arrivo, cioè la rotta ortodromica. Per piccole distanze la differenza tra le due rotte è trascurabile, ma per distanze come quelle dei nostri navigatori non lo è affatto. Capitano, perché non le piace la, la mia rotta? A me sembra la più breve. Eh ma Juanita, lei ha disegnato una lossodromica e il nostro viaggio è lungo. Per fare prima servirebbe un'ortodromica. capitano. Ah ma quella è casa nostra, siamo arrivati. Ma allora aveva ragione. Ma te l'ho detto, ci abbiamo messo pochissimo, hai visto? Ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti è puramente casuale.